Grazie al professore Di Chiara. Adesso è il momento delle conclusioni e passo la, la parola a Nina Madore che ha un compito non facile, non prima avere però eh, sottolineato questo invito alla leale collaborazione che è una, un bellissimo invito che vale per tutti, vale anche per le istituzioni. E noi cerchiamo sempre delle risposte quando qualcosa non va, invece dovremmo cominciare ad abituarci alle domande. Io vedo spesso con il professore Di Chiara che quando si denuncia qualcosa che non funziona, chi vede qualcosa che non funziona si chiede di chi è la colpa e si mette alla ricerca. Forse dovremmo abituarci a, fare, a farci tutti la domanda quando qualcosa non funziona e che cosa possiamo fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Eh, io penso che eh, nell'ambito delle misure di prevenzione, che sono una storia molto lunga e complessa in cui c'è, un autore implicito, ma ci sono anche molti mistificatori espliciti, e questi autori impliciti che noi ovviamente essendo impliciti non conosciamo, eh, raccontano una storia nella quale, per esempio quello che è accaduto in magistratura, che ci sono due presidenti de delle sezioni di misura di prevenzione che hanno una loro storia e che ce ne possono dare eh, atto, in magistratura molto spesso, per fortuna, abbiamo visto colleghi farsi questa domanda ogni volta che qualcosa non andava bene il tentativo di cercare di capire cosa si potesse fare di nuovo e di meglio, ecco perché abbiamo, abbiamo creato un po' queste, queste giurisprudenze a volte ardite, a volte innovative a volte chi lo sa anche sbagliate però come dire, la domanda spesso giusta è stata fatta Ora speriamo in questo momento, caro professore, dichiara che è un momento bellissimo, perché veda l'antimafia so solitaria ed eroica di cui parlava Costantino Visconti. L'antimafia delle misure di prevenzione è stata solitaria, ma non eroica, non necessariamente, ma è stata solitaria per scelta di tutti quelli che potevano venire e non sono venuti, per decenni. Adesso stiamo pienissimi di gente che ha voglia di entrare, ma molti di coloro i quali hanno voglia di entrare in questo mondo per fare antimafia hanno da proporre delle soluzioni. E noi siamo ancora fermi alle domande. Spesso questo ci crea dei problemi. Perché noi vorremmo che qualcuno rispondesse alle domande che ci facciamo e le risposte che ci vengono proposte sono delle risposte a, ad altre domande, a domande che si sono fatti i quali non hanno la più pallida idea di quello che succede nelle misure di prevenzione. E questo è un, problema. è un problema, è un problema mediatico ed è un problema di leale collaborazione, è un problema di dialogo, perché io devo parlare con una persona che sta ad ascoltare quello che dico io. Io devo fare delle domande e, e, e vedere gente che vuole rispondere alle domande che io ho da fare se incontro persone che mi danno delle risposte quando io quella domanda non l'ho fatta e ne ho fatto un'altra si comincia ad inceppare l'ingranaggio e questo è un problema non basta avere le risposte, dobbiamo partire dalle domande Nino Amador Grazie, buonasera abbiate pazienza, io eh, ho ascoltato oggi con molto interesse questa, questa giornata, ma ovviamente sono un apprendista stregone, non è che posso, quindi io vi racconterò quello che ho capito. Non, non pretendo di fare la sintesi, insomma, di, però credo che sia sì. Uh, sì. per me, almeno penso anche per voi se siete qui, almeno credo che sia. Eh, così eh, è stata una giornata, una giornata molto utile perché dopo settimane di polemiche, di notizie, di informazioni un po' così astratte e, eh, mi permetto di dire, eh, spesso anche imprecise, eh, mi sono fatto finalmente un'idea diciamo, di quello che va e di quello che non va in questo settore che è un settore molto specialistico, molto particolare di cui tutti parlano pensando di sapere tutto e che invece poi eh, richiede un, una conoscenza e un approfondimento particolare. Io eh, cercherò anche di ricordare quello che è stato eh, detto stamattina in, in, questa, in questa sala perché insomma eh, vi ripeto, cercando di raccontare quello che ho capito visto che c'erano i premi Nobel delle misure di prevenzione e che dunque insomma, bisogna avere un approccio molto dimesso di fronte a, a, a, di fronte a, a, ai premi Nobel ma in verità eh, per la stima che ho per i, per i magistrati che c'erano che hanno parlato stamattina eh, si tratta eh, di eroi solitari che un tempo erano forse solitari e che nel tempo sono diventati anche eh, non più solitari ma che eh, sacrificano spesso eh, pezzi importanti, cioè parti importanti della loro vita per fare questo lavoro che è un lavoro molto rognoso diciamoci diciamoci la verità. Allora st stamattina è emerso con chiarezza un dato, io ragiono purtroppo in maniera molto così eh, riduttiva da giornalista ed è emerso un dato che se volete è un dato che non aveva bisogno di essere sottolineato ma che purtroppo è, è ancora una volta molto chiaro, c'è cioè, l'inadeguatezza della nostra normativa cioè del codice antimafia, cioè questo come ha poi detto anche il professore Fiandaca, eh, questa raccolta di norme che è stata insomma eh, così organizzata ma che eh, per, eh, per molti aspetti eh, rimane ancora inadeguata rispetto a eh, soprattutto alla parte che riguarda la gestione, poi parlerò anche della prevenzione negli aspetti eh, della proposta cosiddetta fiandaca e, e così anche in questo caso, questa è la mia impressione, eh, quello che emerge è la necessità da parte e dei magistrati, così come avviene in altri pezzi della nostra società, di organizzarsi, di trovare delle soluzioni, di cercare eh, di trovare un equilibrio, un sistema che possa eh, permettere loro di fare quello che è eh, giusto, quello che è l'obiettivo, cioè il ripristino della legalità, perché poi tutte le altre discussioni, se vogliamo, tutte le altre questioni sono chiacchiere e poi bisogna capire l'ambito di questa lealtà complessiva di cui parlava il professore chi è in buona fede e chi in buona fede non è chi agisce con diciamo, l'intento di tutelare l'interesse pubblico o l'interesse collettivo e che invece interviene per tutelare non solo a volte interessi particolari ma a volte anche interessi particolari borderline e in altri casi ancora interessi particolari Chiaramente eh, schierati con l'illegalità, cioè per dirla in, in breve, a volte sembra che ci sia più interesse in qualche caso a tutelare i mafiosi che a tutelare i i cittadini e il bene pubblico, questa è una cosa importante perché, queste, perché nel, nel clima che si è venuto a creare ora non ricorderò, quello, anzi lo ricordo perché eh, mi ha molto colpito quello che raccontava la dottoressa Saguto a proposito dell'avvocato che dice state massacrando l'economia e mi sembra di rileggere un libro su, su sull'antimafia eh, degli anni 70, <ride> è una cosa eh, che mi risulta incredibile, eh, quindi dicevo così i magistrati, ma non solo i magistrati diciamo, eh, chi, i protagonisti di questo mondo sono costretti a organizzarsi a trovare delle soluzioni c'è qui Antonio Balsamo che stamattina faceva un discorso, un ragionamento che riguarda eh, quello dell'organizzazione del come eh, affrontare, di che tipo di approccio avere rispetto a questo tipo di, di temi che è quello di, di creare se non ricordo male Antonio, correggimi eh, una rete di legalità che si contrapponga alle reti di cui parlava anche eh, Carmelo e di, di cui si parla continuamente alle reti criminali. Questo perché? Perché sul piano delle misure, lo, lo, lo, lo ha dimostrato l'intervento del, del magistrato di Roma, del, del giudice di Roma, sul piano dell'intervento quando si vuole, perché eh, diciamo anche questa è una questione secondo me eh, dirimente come direbbe Costantino Visconti quando si vuole si può intervenire cioè si interviene e di colpo le misure di prevenzione da 10 diventano 76 insomma c'è un'accelerazione che eh, in qualche modo eh, fa riflettere Ma uno si chiede da cittadino da così, apprendista stregone come me ma com'è possibile che da 10 in un anno si sia passati a 76 c'è cioè, qualcosa che non funziona, non funzionava prima, evidentemente allora ehm, tutto questo eh, mi piace quest'idea mi piace secondo me anche molto positiva della sperimentazione fatta a milano e di quello che poi sarà fatto a roma e di quello che poi diceva anche antonio di allargare cioè una sorta di nuovo patto antimafia in cui i protagonisti diciamo l'economia gli ordini cioè tutti i protagonisti di questo mondo stiano insieme a supportare a far emergere le criticità e a risolverle non una sorta di camera delle corporazioni come si potrebbe pensare ma una cosa un po' più semplice e se volete anche abbastanza immediata che chiama in causa i veri protagonisti cioè perché a quel punto si vede chi sta da una parte e chi sta dall'altra parte perché in questo momento noi abbiamo questo tipo, questo tipo di esigenza in questo momento abbiamo questo tipo di esigenza perché? perché ce lo dice la, la, la, la dottoressa Merola perché le mafie e ce lo dice lei, ma ce lo dice anche il professore, cioè, nel senso che mentre noi stiamo ragionando, stiamo, eh, diciamo, eh, minando alla base la. la... Il principio di lealtà complessiva che dovrebbe essere la base di, di un paese come il nostro, civile e democratico, mentre discutiamo e mettiamo eh, creiamo contrapposizioni, le mafie si sono già organizzate e con la velocità che le contraddistingue sono già andate avanti. Hanno creato i trust, hanno creato sistemi di riciclaggio nuovi e eh, purtroppo devo prendere atto eh, cioè perché la prima volta l'ho letto, la seconda l'ho sentito, la terza l'ho risentito. Eh, il, i magistrati non sono attrezzati eh, a, a capire che cosa i magistrati che dovrebbero indagare su questo non hanno capito, non capiscono cosa sta succedendo, cioè come le mafie si sono trasformate, sono diventate altro e eh, si propongono con, il, con i colletti bianchi e con, le, con un certo tipo di, di vestito e alla base c'è il veleno, cioè il denaro raccolto, raccolto con con eh, il crimine eh, la, la questione dei mercati, della riforma dei mercati ora a me sembra, da quello che diceva eh, Pitruzzella, non ho ragione di non credere che gli strumenti su, su alcuni aspetti ci siano cioè, eh, di fronte a una presenza, come è, ha argomentato eh, il professore Purpura, che diciamo, con quei numeri ha diciamo, in qualche modo eh, fatto una, non, eh, un, cioè una fotografia precisa di quello che accade, eh, numeri che nei rapporti che ha creato lui, cioè con quelle considerazioni non esistono in giro. Cioè, noi abbiamo. Eh, eh, abbiamo così plasticamente l'idea di come e dove i cartelli criminali, le reti criminali hanno operato e continuano a operare in quali settori, quali sono i settori di, di maggiore interesse io mi ricordo qualche anno fa ho scritto un pezzo per il mio giornale in cui avendo ricostruito 5 o 6 casi di eh, commissariamenti in alcuni settori eh, si è capito che praticamente il settore dei calcestruzzi è per il 90% nelle mani dello Stato cioè ormai un monopolio di fatto se vogliamo, se vogliamo dirla così eh, allora, e poi tanti altri, tante altre eh, questioni e dunque bisogna intervenire come bisogna intervenire? L'apertura agli imprenditori è importante, l'apertura alle imprese è importante ma non un'apertura così purché sia, cioè perché poi a un certo punto diventa anche abbastanza semplice con i meccanismi di ripulitura presentare un soggetto che apparentemente è pulito ma sostanzialmente alle, alle spalle non si capisce bene che cosa perché il punto sulla, sulla globalizzazione delle mafie non è una questione così quasi da... Eh, libro giallo, da spiaggia, insomma, da approfondimento leggero. Cioè è una questione reale che si pone... Eh, nei termini di riorganizzazione finanziaria del nostro mondo, del mondo occidentale, non solo ma anche di intervento mirato che alcune organizzazioni criminali, eh, criminali fanno e in alcuni settori che apparentemente sembrano lontani dai, dai loro interessi ma che poi alla fine risultano anche abbastanza vicini perché mi consente il professore Purpora, se anche un trust inter, in, investe e compra delle azioni di un'azienda ad altissimo valore aggiunto è per esempio poi sono un'azienda del, della tecnologia o delle telecomunicazioni in quel momento il trust interviene e mettendoci soldi comanda per cui se per esempio domani il trust interviene in un'azienda che si occupa di comunicazione quindi di informazione interviene in un settore che è un settore chiave strategico per un paese, per un paese eh, democratico ecco il, il ruolo che poi <coughs> diciamo quello della cultura della, eh, del contrasto alle mafie extrapecchiali penale così possiamo, possiamo definirlo in questo modo che si è andato affermando eh, negli, ultimi, negli ultimi anni con eh, l'impegno diretto da parte delle associazioni Confindustria Sicilia noi siamo qua ospiti eh, di, di Confindustria Montante, eh, Lo Bello che hanno avviato un lavoro che poi si è diffuso nella Confindustria Nazionale Giuliana Merola ricordava che una del, uno dei partner della, del, del protocollo che hanno fatto a Milano è Assolombarda e non è un caso che Assolombarda poi ho notato una cosa un po' strana per cui al nord c'è una maggiore propensione da parte delle associazioni a collaborare con i eh, magistrati ma c'è una bassa propensione degli imprenditori a denunciare perché è anche vero che nei, nei vari processi di indrangheta che ci sono stati molti imprenditori non associati evidentemente perché altrimenti li avrebbero cacciati a Confindustria hanno negato di aver mai pagato il pizzo di aver mai avuto eh, rapporti con, eh, con la Drangheta e così via. Di, mh, le, resta chiaro, eh, poi qui chiudo, non vi voglio tediare eh, a lungo, resta chiaro, eh, non l'ho trascurato, non, non, non ho lasciato alla fine eh, queste, questi aspetti eh, così a caso. Allora l'intervento dell'antitrust, l'intervento dell'antitrust come diceva il professore Pietruzzella è fondamentale sarebbe, sarebbe utile se l'antitrust potesse intervenire nella famosa questione dei cartelli locali che noi abbiamo perché il punto le turbative d'asta la corruzione cioè tutta una serie di Tutta una serie di questioni sono nate qui e sono nate con questo sistema, io, tu e lui ci mettiamo d'accordo, tu lavori lì, io lavoro lì e tu lavori dall'altra parte, questo è il tavolino di Sino, che cos'è il tavolino? Il tavolino è che invece di deciderlo tu lo abbiamo deciso noi e ci dà il 3%, questa è la questione, siamo proprio sicuri, lo dico così eh, come, come domanda, ma forse diciamo, eh, una risposta c'è, che questo tavolino non esista più, cioè che non c'è, oppure questo tavolino non esiste più in alcuni settori ed è stato trasferito in altri l'eolico? Boh, non lo so, lo dico perché eh, qui il dottore è un esperto del, eh, della materia cioè, è, è una questione su cui secondo me bisogna ragionare gli strumenti che abbiamo in questo momento, visto anche la carenza culturale, sono adeguati eh, anche, anche su questo diciamo, eh, bisognerebbe un po' ragionare Vado al punto della proposta eh, della Commissione eh, Fiandaga, che secondo me è diciamo, la vera grande novità eh, in questo momento eh, sul piano della, delle proposte di riforma. Perché la vera, non lo dico, perché io eh, Sami, eh, giurisprudenza non ne devo fare, mio figlio ha sette anni, quindi diciamo sgombriamo il campo e, e, lo, e, e, lo, e lo iscrivo a Malta, così evitiamo di... Allora, eh, la, la questione è quella che noi in questo momento, in questa giornata ci siamo occupati, e ci occupiamo costantemente del malato, cioè ci occupiamo del malato c'è cioè il cancro prendiamo un medico e proviamo a curare questa malattia proviamo. ma ci sono molti casi in cui eh, prima che la malattia degeneri il, il malato è, si può curare cioè si, può, eh, si può togliere il neo che poi magari diventa altro cioè si può intervenire per tempo è possibile farlo e credo che la riforma eh, con eh, gli interventi di cui parlava prima Costantino e di, di cui ha parlato il professore siano gli interventi, siano gli interventi giusti, sia sul piano dell'amministrazione perché il 34 bis come l'hanno battezzato loro permette in qualche modo di eh, chiarire prima, cioè di ripulire un'azienda e di lasciarla sul mercato senza doversi poi porre il problema se questa azienda va venduta, va affidata, cosa, cosa eh, se ne deve fare. E il, è il problema dell'interdittiva che eh, secondo me, eh, diciamo, ma io sono, ripeto, insomma, provo a studiare, non so se ci riesco, risolve il problema eh, di alcune aziende che eh, nella, nel, nella condizione data si sono trovati ad avere con la criminalità organizzata ma eh, diciamo che avreb ne avrebbero fatto a meno eh, la, la dottoressa Merola ha ricordato l'episodio dell'ESPO io ho scritto un'inchiesta nel 2008 cioè un po' prima che eh, è un, un imprenditore mi ha raccontato che si erano già comprati tutte le aree in cui eh, poi sarebbero stati fatti i lavori cioè Cosa, cosa Nostra, l'Andrangata e le mafie si organizzano per tempo per tempo perché? Perché come diceva hanno le conoscenze, le reti, hanno costruito un meccanismo, un'organizzazione tale che gli permette di eh, in, in, come dire, eh, intercettare i flussi e investire laddove poi eh, ci sono profitti molto alti in settori, le costruzioni eh, sono tra questi. Eh, credo, che, credo di aver detto quasi tutto, non, non ho dimenticato forse dimenticato poche cose ah, una questione eh, secondo me importante che va sottolineata in questo principio di lealtà è quella sollevata dalla dottoressa Saguto cioè che eh, l'apertura cioè, intanto l'obiettivo è quello di ripristinare la legalità poi non è la dottoressa che dice che le aziende non stanno sul mercato e vanno chiuse, le ha dette l'economista cioè non, non è lei che si è in me. per cui questo rapporto, diciamo, questo rapporto di leale collaborazione col sindacato eh, credo che sia utile perché il sindacato se torna alla eh, grande funzione sociale che ha avuto storicamente è quello sì di tutelare i lavoratori ma di tutelare i lavoratori che vengono pagati non quelli che vengono derubati costantemente dalla mafia perché il punto in questa città e eh, in questa regione che spesso eh, si dimentica è esattamente questo, cioè eh, tutelare un lavoratore eh, che prima firmava una busta paga prendendo... Uh, un terzo di quello che era il suo stipendio, e cioè, e quindi la questione è chiaro che poi quando arriva lo Stato è facile portare avanti delle rivendicazioni, ma bisogna trovare la soluzione per salvare il reddito delle persone, ma anche per non massacrare l'economia di tutti, perché poi il danno lo paghiamo complessivamente tutti noi. Grazie. Penso che eh, siamo soddisfatti di questa giornata, che c'è Costantino che forse vuole intervenire di nuovo, ma non lo facciamo intervenire. Ringraziamo eh, Confindustria Sicilia che ci ha ospitato, Confindustria Giovane, il dottore Tutone che ha organizzato generosamente tutto, tutta questa giornata. Ringraziamo... L'ordine dei commercialisti e l'ordine degli avvocati che hanno partecipato, ringraziamo gli studenti di Workshop G che si sono impegnati moltissimo in un'attività silenziosa che non avete visto, che è quella di studiare, non lo fanno in tanti qua in Italia, quindi io penso che questa cosa va sottolineata, perché di solito c'è gente che parla ma non studia e questi hanno studiato e non hanno parlato, quindi meritano. Ringraziamo anche Nino Amatore per la conclusione e io vorrei chiudere dicendogli, che lui poneva il problema del tavolino, ma il tavolino di, di ieri esiste più, purtroppo, e ci salutiamo così, noi abbiamo indizi che le falegnamerie producano molto anche tutt'oggi. Grazie.